adesso niente, ho visto però, molto molto, molto no, no. in, realtà io, una... un in no. realtà io ho fatto una no no no io ho fatto no no io è tutto sogno perché per esempio allora, questo investimento allora, in toscana è tutto sogno per esempio per fare un okay. esempio il fatto che noi cioè dal 2009 ad oggi si sono realizzati una serie di sogni però siamo ancora un po eh, dobbiamo rinforzarci per poter permettere che i sogni diventino diventi concreto quindi adesso mi devi più concreto perché ho sognato abbastanza, veramente tanto abbiamo fatto buttando dentro il quadril dell'ostacolo almeno quattro cose che non avremmo dovuto fare secondo la logica ah, okay. che diciamo, Economica, la logica concreta, la logica pragmatica, no? Però se seguiamo quella logica, noi oggi probabilmente l'avremmo voluta, questa azienda l'avremmo voluta da qualcun altro più bravo di noi. Noi abbiamo lanciato ancora degli ostacoli in questi anni difficili, siamo andati molto bene, ma investiamo tantissimo. Adesso, però, secondo me non è non sogno più perché abbiamo fatto tutto. Quindi, adesso dobbiamo fare ancora 5-6 anni per facciamo una nuova ondata di sogni. È chiaro che il nostro. Penso che il, mio, il nostro sogno principale sarebbe portare il nostro metodo di lavoro, che, abbiamo, che adesso portiamo in Toscana, portiamo in Friuli veramente con orgoglio, portarlo in qualche grande regione all'estero, siccome te lo devo dire ma tra 50 anni. Parlo di Francia, parlo di Mosella, che ho avuto una zona di riso. Vediamo.